Se sbaglio un edit, il video finisce. Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando All'interno dell'item shop su supporto a un creatore Inserite il codice creatore porto Così come lo vedete scritto a schermo Accettate, da ora ogni acquisto che farete Mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti Quelli che lo faranno, ok ragazzi ci siamo Stiamo a The Agency per tentare La sfida di oggi che uh, Se sbaglio un edit il video finisce Siamo con Meglia, c'era un tizio su. So Io non capisco perché non ci sia Il reticolo all'interno Del mio gioco Non c'è il fottutissimo mirino questa Cosa ragazzi è gravissima? È la partita di prima che non so perché. Il reticolo è scomparso. provo a rimetterlo, no, non lo so. Reticolo apply. E eh, non c'è. Ah, no, c'è. Ok, va bene. Non so perché, ragazzi. Ma prima non me l'aveva dato. Scusami. Ok, buonasera. Uh, allora ci questa roba assolutamente niente. Magari questa me la tengo. Però, no, nah, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. Non facciamo cazzate. Non facciamo cazzate. Calmi tutti. Devo un attimo fare questo. Mm, sì, ma non ho la scheda del bunker Meia non può sentirmi ragazzi Però non credo che lui sappia che io non ho scheda del bunker Vabbè allora facciamo una cosa Passiamo per di qua, questo me lo devo, questo me lo metto di qua Ok Eliminato diretto Ho avuto una fortuna piuttosto accesa in questo caso, diciamo No, quanta gente c'è Cavolo, Mi hanno ho veramente eliminato meglio, eh? Calmi tutti Molto matura da parte tua, complimenti Bella, ok Andata bene ragazzi, cavolo, cavolo Quattro kill sulla mia ci stanno tutte Meno male non ho Meglia, fermo eh, Vabbè, faccio così, dai Fermati, Meglia No, ok, se lo vuole fare, ragazzi, credo proprio di sì eh, Allora, questo tipo Aveva l'arma di Midas, ma Ah, ok, sta qui Meglia, ti prego, prendila tu, grazie Edit. Uh, mamma mia, ragazzi Che panico, che panico Io lo so che facendo una di queste cazzate faccio concludere il video Ne sono molto più che consapevole Sicuro, però Allora, aspettate, sfondiamo un attimo qua Ok ragazzi stiamo nutando un attimo per cercare insomma di tenerci pronti a eventuali fight futuri. Qua mi sono preso anche il travestimento così vedo di aprire questo cesto. Vediamo un attimo. Oh mio dio, come ha messo l'AUG inquietante. Allora vediamo. Come target loss? Dai, mamma mia che noia. Cioè se mi giro non va più bene. Ok, a posto. Eh, roba un po' carina. Diciamo di sì, dai, soprattutto li livello di cura. Speriamo che Megia possa portarsi tutto. Dai Megia. Ok, a posto, andiamo. Ok, più o meno la safe si è chiusa su di noi, molto vicino a noi uh, Voglio vedere se riesco a incontrare qualcuno, ragazzi Perché sono andato sia nella zona di Celti, sia a in Woods, Però non abbiamo trovato ancora nessuno Di solito... Eh, vabbè, ok, ma la so chiamata? Sì, più o meno sì, vabbè hanno massacrato meglio, ottimo La so chiamata de brutta, raga. vabbè È stato molto stupido da parte sua, sinceramente Non so perché abbia giocato così male però va bene Questo piglio io, io, non ti offendere fra E mo tengo Questo, vai, se vuoi, queste due cose se le tieni tu Ok, io non so perché come se parlassi da solo Io, io lo so che sembra ridicolo ragazzi Lo so. Però vabbè Comunque è rampino utilissimo ragazzi Perché lo potremo tranquillamente utilizzare Per muoverci di continuo ad una velocità strabiliante Veramente una cosa OP incredibile Con colpi infiniti è ridicolo Veramente con colpi infiniti è ridicolo Non so perché esista Dai, meglio è uno. Non facciamo stupidaggini che è uno. Calmi? Ah. Cavolo, volevo aprire io. Oh, calmo, calmo, calmo, calmo. Uh, veramente che noia sto tipo. Dai, su. Lascia, lascia stare, cioè... Boh, ok. Dai, andiamocene. Uh, vabbè, io posso fare anche una cosa più veloce così e poi rientrare nel safe. Evito di farmi fare troppi danni, ragazzi. Uh, lascio meglio un attimo indietro. Giusto perché poi non voglio utilizzare troppi colpi dello sparamand nello stesso momento. Quindi farò così. Ok, dai. Ok, è bello. Aiuto un attimo di così perché non so quanto sia pericoloso il fatto che si perdano così tanta vita. Beh poco. Fortunatamente sono riuscito a curarlo. Easy. Ok, vediamo qui. Questa è una zona di solito pure che ha cose carine, mi pare. Perché è una zona tipo di agency. Però è stata tutta lootata. Aspettate, però sopra c'è una cesta interessante. Si sta scaricando il Dual Shock. Cavolo, non è una bella cosa. Mi pare di aver sentito una cesta epica. Ora vediamo un attimo, ragazzi. Allora, questa è quella normale va bene. Non c'è sta niente, ci fa sempre molto piacere. Qua ci sta quella epica, vediamo. Ah, ok. Vabbè, ehm, io faccio cambio. Cavolo, ho sparato per sbaglio, mi sono fatto sentire. Vabbè, mi mancava. Insomma, vedere quanto era bello muovermi con Rampino. Veramente ti dà una mobility incredibile. Qualcosa di folle, di OP. Ah, gente. Ok. Io posso andare in safe, anche velocemente, quindi credo mi convenga Dai A parte che costo lag, ragazzi, non sto a capire niente, ho 100 di ping fisso Ridicolo Vabbè, io con 100 di ping, quando dovrei mai colpirlo, sto tipo? Cioè, non basta solo la mira, devo avere pure certo che il proiettere ci arriva come si deve Non credo che abbiamo un jump, altrimenti Meglia ne avrebbe già piazzata una Non so se ci sono ragazzi, sinceramente non, non l'ho capito Ping. Ah, ho finito i materiali, non era ping. Ah, Pensavo fosse ping, ragazzi, perciò non mi avesse dato subito il comando. Invece non avevo materiali, giustamente. Meglia, lascia stare. Guardate come muoio. Guardate come muoio. Ora faccio perdere a Meglia per colpa mia. Mamma mia Cosa abbiamo combinato 2 contro 1? No no questo non ci fa cadere È finita è stato un piacere meglio ci fa cadere per forza Ok Mamma mia Veramente io non so come siamo riusciti a sopravvivere Non lo voglio sapere Non mi interessa È solo andata E va bene io se mi fa cadere posso giostarmela un po' col rampino Posso restare in alto insomma E wow Io non so Ho laggato come lo schifo È stato quello il problema Che ho fatto delle laggate orrende So che sembra brutto prendersela con lag Ragazzi ma era lag Era proprio lag E eh, vabbè che quest'altro poi Sì ninja E questo lo chiudo sotto Mi interessa Chiudilo oh, Non deve salire Non deve salire È salito? Dove sei? Dove sei? Mi spiace, bro, è finita Dai, modifica Ah, sc no, no, farlo scendere giù, Meglia S Veramente, vorrei farlo scendere per fare una cosa molto più interessante Aspettate No, lo vuole pushare Vabbè, giustamente perché era white Meglia, evita di fare cazzate, grazie Non credo sia il caso, che dici, no? Possiamo fare una cosa molto più semplice così GG, ragazzi, mamma mia Finalmente siamo riusciti a vincere anche questo game Sfida, se sbaglio, edit Il video finisce fatta